Oggi volessi fare una cosa buona, volessi fare qualcosa, co qualcosa co buona ma bella, che sta bene proprio. Una cosa tutta, tutta napoletana. Che posso fare? Ci sono. Un bel ripieno fritto. Un street food tutto napoletano. Un cibo da strada che ha origini antiche. Si può riempire in tanti modi. La classica si, può, si mette i cicoli, la tradizione antica. Poi si può mettere prosciutto cotto, salame, a me piace con salame, un po' di salsa, ricotta, eh, provola, un po' di pepe e una e basilico. Gli ingredienti. Un chilo e mezzo di farina di tipo 00, un litro d'acqua. Qua ovviamente devi regolare se ci vuole una altro poco, non la fare troppo troppo dura. Poi 20 g di lievito, 20 g di sale, 5 g di zucchero e 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva. Del cilento, io ce l'ho del cilento quindi ci metto quello del cilento. Io uso la planetaria perché faccio più ambresso, <ride> però si, possono, si può fare anche con le mani eh, tranquillamente. Ci vuole solo un po' di, un, più di tempo, un po' più fatica, insomma. Ok, un poco d'acqua ci mettiamo dove sta il sale, poi ci mettiamo un po' di farina dove mi metti facci tu? Basta basta basta. Allora un consiglio che vi do mettete a modalità lenta, non modalità veloce se fate con la planetaria. Perché se no l'ha andata a ammazzare l'impasto Delicata deve essere la, famo, la facciamo girare per qualche secondo Domica mettici lo zucchero Ok apri e mettici la farina Aspetta l'acqua Domica Mia moglie lo sta facendo sciogliere il lievito quindi poi ci mettiamo il lievito e continuiamo con l'impasto Sempre in modalità lenta eh Se vi state chiedendo ma per quanto tempo devi girare con l'impastatrice E vabbè io la faccio girare più o meno sui 5 minuti Domici mettici due cucchiai di olio extravergine di girare appena vedete che l'impasto si è strugnuto, uh, si è stretto, si è accorpato, insomma che la cosa là, spegniamo facciamo un panetto Mettiamoci una pellicola trasparente e facciamo crescere per circa due ore e mezza. Passate le prime due ore e mezza di lievitazione, facciamo i panetti. Il peso dei panetti deve essere circa 220 grammi l'uno. Un Va bene, eh! Tengo peso rinde in mano. Fatto i panetti, mettiamoci un panno e li teniamo in altri due ore e mezza di lievitazione. Mentre aspettiamo la seconda parte di lievitazione, andiamo alla preparazione del ripino. Prepariamo il ripino. Uè, uè, uè, che state facendo? Mannaggia. Vabbè, ah, prendete. Vai, prendi un po' di salame. Vai pure tu, eh, ecco qua, no, è. Eeeh, è questo no, sono sempre i miei aiutanti, invece dammi un, un aiuto, se lo mangiano la, le cose qua. Allora. Gli ingredienti del riempimento sono pomodole pelati, ricotta, salame, tipo Napoli, Cicoli. Io ci metto i cicoli perché un ripieno fritto per me è, è che i cicoli Una e basilico Solo una per ogni ripiena, E provola E pepe Passate altre due ore e mezzo Prendiamo l'impasto Stendiamo la pasta Cercate di essere uniformi, di non fare troppo sottili a centro, perché sennò no, si apre e sciuttura fuori. Mettiamoci la ricotta, consiglio sempre di mettere un lato, mettiamoci la provola. Io ci metto i cicoli e un po' di salsa. State attenti pure quando la mettete, non la mettete proprio nei bordi perché sennò non si chiude. E un po' di pepe, ca o pepe c'è annasta, eh? Andiamola a chiudere. Io ho preso una friggitrice e ho messa a temperatura a 170 gradi. Se non avete una friggitrice potete prendere anche un pentolone. L'importante è che uh, potete comprare anche un termometro da, da cucina, senza problemi, e lo mettete dentro. Allora, andiamo a vedere, penso che sicuramente è pronto. Lo girate, eh? Il ripieno è pronto. Aspettate. Oh, questo è il mio ripieno fritto alla napoletana, vabbè. Aspettate. Vai, Domi, apri questa meraviglia. Mia moglie ha detto, ah, amore, dobbiamo iniziare a fare la dieta, e eh? basta. Ma stanno fatta, ma io quando faccio seticetto, ma sta dieta, ma quando la faccio? Assaggiamo! Oh, <ride> mm. Mm. mamma mia! Aspettate, dopo, dopo vi dico meglio, Iscrivetevi al mio canale, vi raccomando, siete, dovete essere in tanti. L'ho pure messo qua, iscrivetevi. Perché sono Agostino, il boss della cucina napoletana. Basta ragazzi, finisce che mangiassero i piedi. Sto quasi alla fine. Appena sto facendo e mi sto mettendo vicino alla tavola. I cani, la sua città che canto. Dominga si mette nel ricco. Rossella che sappisce con i figli. I figli mica che corrono il padre Ma come faccio queste ricette? No, di solito non sono così, sono tranquilli. Passate le altre due ore e mezza. Prendiamo l'impasto. Ehi! Hey! <laughs> oh, basta! Oh, basta! basta! Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che.